buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono una facilitatrice della guarigione energetica e ehm, insegnante di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce eh, questo è un video di presentazione eh, del prossimo percorso di coaching della durata di due mesi che partirà il 4 marzo 2022 un Esperimento che arriva ehm, proprio per soddisfare le esigenze eh, di coloro che vogliono imparare tutto sulla guarigione energetica eh, senza dover fare chissà quanti livelli eh, imparando tutto ciò che riguarda anche la protezione psichica in quanto molte persone che vogliono imparare la guarigione energetica sono anime molto empatiche sono persone molto sensibili alle energie eh, magari eh, vogliono imparare questo tipo di guarigione eh, ma eh, no, non vogliono prendere il peso degli altri ecco questo è un percorso sicuro al 100% è un percorso dove imparerete le basi dalle basi tutto sulla protezione eh, psichica per interagire per lavorare con le nuove frequenze di luce con le altre persone in armonia finché vi sia un interscambio di sola luce e di amore possiamo... tutto ciò che c'è da sapere sulla protezione psichica con l'arcangelo Michele, l'arcangelo Michele in questo percorso di guarigione è determinante, in quanto funge da eh, da protezione, da scudo, da filtro, cioè va a um, ci consente di attrarre a noi solo le energie e le frequenze di vera luce e di amore, trattenendo quelle che sono le eh, vibrazioni più dense. Ma perché? Perché questo accade quando una persona sta poco bene e ha delle energie del dolore della sofferenza eh, o altri tipi di energie che non ci interessa sapere quali sono l'importante è che noi attraiamo e trasmettiamo solo luce e amore ok e anche il ricevente riceve solo luce e amore e tutto ciò che è più denso viene aspirato viene preso dall'arcangelo michele che poi sa ciò che deve fare Quindi in questo processo di guarigione, la funzione dell'arcangelo Michele come protezione, come liberazione, come guarigione è determinante. Parlando di un nuovo livello di guarigione, in quanto le nuove frequenze di luce vanno a comprendere tutte le energie fino ad oggi conosciute, come il prana, il reiki, tutti gli spettri dell'energia di guarigione, ma si espandono a un nuovo livello chiamato luce e informazione ok eh, assolutamente eh, questo nuovo livello porta coscienza porta consapevolezza quindi le persone acquisiscono maggiore connessione con la propria anima un maggiore radicamento una maggiore centratura e un vero e proprio riequilibrio che può avvenire anche in tutti i livelli a livello fisico mentale emozionale spirituale quindi impari a facilitare la guarigione negli altri, ma guarisci te stesso. Quindi è una veramente più si facilita la guarigione negli altri, più noi guariamo noi stessi. Più noi guariamo noi stessi, più aiutiamo gli altri nella loro guarigione, ok? Quindi vi sono delle vere e proprie trasformazioni, eh, sono veramente tanti eh, i casi di guarigione emozionale, di guarigione spirituale ma anche eh, fisica. Pensate che eh, quando io imparai questo lavoro di guarigione energetica più di dieci anni fa, eh, mio padre ebbe un'ischemia dopo tre mesi dal seminario dove io ho imparato questo lavoro eh, e praticamente eh, eh, rimase paralizzato in tutta la parte destra eh, e io praticamente eh, ricevetti una telefonata da parte di mia madre che mi disse che mio padre aveva avuto questa ischemia io dovevo viaggiare per 80 km quindi eh, guidare per 80 km per raggiungerli all'ospedale la prima cosa che ho fatto per istinto è stata quella di facilitare una guarigione a distanza quando arrivai all'ospedale mio padre era sdraiato sul letto eh, io ho Trasmisi le frequenze prendendolo per mano, eh, e poi vi spiegherò come agiscono queste frequenze. Ehm, e praticamente, poi mio padre, nel giro di pochi minuti, riprese i movimenti del braccio, della gamba, e dopo una settimana uscì dall'ospedale ok quindi per me questa trasformazione una vera e propria guarigione mi ha cambiato completamente la vita e anche la visione della realtà tutti guariscono attraverso questo tipo di guarigione energetica eh, diciamo che io non posso prevederlo io sono solo un mezzo queste frequenze eh, divento un catalizzatore ricevo le frequenze quasi come un'antenna le attrago a me e poi quando interagisco con le altre persone le trasmetto alle altre persone vi è un'interazione di luce e di amore ma quello che è il risultato di queste eh, esperienze di queste sessioni di guarigione io non lo so in quanto eh, è la scelta dell'anima del ricevente ma è la scelta della, della sorgente di dio dell'amore quindi eh, non so mai cosa accade so solo che accade che la persona che riceve l'energia e le frequenze riceve il suo massimo bene quindi quello che è pronto a ricevere quanta luce è pronto a ricevere molte persone mi chiedono ma io posso facilitare la guarigione su chi eh, non lo sa perché magari non ci crede la risposta è sì non si sta violando il libero arbitrio in quanto prima di facilitare una guarigione si, si fa sempre una preghiera di protezione e si chiede il permesso all'anima se superiore delle persone coinvolte quindi è come pregare per un'altra persona in un certo senso ok eh, quindi eh, imparerete tutto sulla guarigione la guarigione eh, di persona la guarigione col tatto, la guarigione a distanza, la guarigione con gli occhi, la guarigione attraverso le foto, eh, veramente sono tutti gli step che voi acquisirete in questi due mesi. In cui ci incontreremo una volta la settimana su Zoom per un'ora e mezza, quindi la, ogni venerdì alle ore 18 per un'ora, un'ora e mezza. Noi eh, ci collegheremo e eh, imparerete tutto su questo sul questo lavoro energetico ripeto non ci vogliono tantissimi livelli è un lavoro che si acquisisce molto velocemente però perché due mesi perché in due mesi avete la possibilità di interagire con me di farmi le domande di imparare non solo l'acquisizione delle frequenze quella è istantanea e immediata ma eh, imparerete eh, anche tutto ciò che è informazione, quindi verbalizzazione di quello che è la guarigione energetica con le nuove frequenze, quindi riuscirete ad assimilare tutti gli argomenti in una maniera molto profonda e in una maniera molto completa. Quindi se ti senti un facilitatore della guarigione, se aspiri a diventare tale, eh, ma mh, molti... Mh, eh, molto importante molte persone vorrebbero fare questo vorrebbero farlo come lavoro ma hanno anche la paura di chiedere dei soldi per fare questo ecco in questo seminario imparerai anche eh, come riuscire a eh, trascendere l'ego, trascendere i sistemi di credenze limitanti e riuscire a riequilibrare il dare e il ricevere e, e aprirti al ricevere e dare e comprendere che questo è un servizio che tu puoi donare incondizionatamente alle persone o che puoi fare proprio come, eh, come lavoro, quindi diventare un vero e proprio facilitatore della guarigione energetica. Se tu sei un professionista, un massaggiatore, uno psicologo, un counselor, eh, un coach, un, un medico, perché no? Comunque, qualunque sia il tuo lavoro, questo, eh, questo, questa acquisizione No? acquisire questa conoscenza e queste frequenze ti aiuterà ad aiutare gli altri in maniera più completa perché queste frequenze possono essere trasmesse anche attraverso lo sguardo, anche attraverso le tue parole ok? e questo lo imparerai in questo percorso di due mesi eh, quindi ti servirà per elevare le tue frequenze per vibrare in un nuovo livello per essere tu stesso per irradiare tu stesso la luce all'esterno e quindi essere più di aiuto per te stesso per la tua vita per i tuoi cari ma anche per aiutare gli altri se sei interessato se sei interessata non esitare a contattarmi ripeto sono due mesi di percorso quindi imparerai tutto quello che c'è da imparare, e quando questo percorso finirà, sarai in grado di camminare con le tue gambe. Bene, cari amici, cari amiche di YouTube, io vi saluto e, e ci vediamo il 4 marzo. Un salutone! Ciao a tutti!